Ciao, sono Marco, al termine di una corsetta fantastica in questo posto meraviglioso, in una giornata incantevole veramente. Durante questi due passi di defaticamento verso l'automobile voglio parlare con te ancora dei valori, o meglio voglio approfondire di più l'argomento rispondendo a una domanda che mi ha fatto una persona commentando un mio video su YouTube. Mi ha domandato se i valori nel tempo possono cambiare. Mi fa particolarmente piacere rispondere a questa domanda, perché quello dei valori veramente merita di essere approfondito come argomento. Sì, la risposta è sì. I valori nel tempo possono cambiare, ma dobbiamo fare una distinzione tra i valori mezzo e i valori fine. I valori mezzo sono ovviamente quelli che poi ti conducono ai valori fine. E voglio farti capire la distinzione con un esempio proprio veramente banale la famiglia è un valore senza dubbio è un valore mezzo il lavoro potrebbe essere anche quello un valore un valore mezzo perché rispondono facilmente alla domanda che cosa mi dà la famiglia che cosa mi dà il lavoro e risponderai a queste domande con degli stati d'animo gioia serenità sicurezza quello che preferisci tu quindi i valori mezzo nel tempo ovviamente cambieranno perché cresci, ti evolvi, quindi ovviamente è un po' come se, per esempio, da bambino per sentire le del vento in faccia usavi la bicicletta, adesso che sei un po' più grande usi la motocicletta. Quindi puoi usare facilmente strumenti diversi, mezzi diversi. Quindi senza dubbio i valori mezzo possono cambiare. Attenzione però, perché anche i valori fine possono cambiare. Perché ti dico questo? Perché Alcuni valori tu puoi averli facilmente acquisiti da persone che per te sono importanti come per esempio i tuoi genitori o comunque figure, persone di spicco che nella tua vita hanno un valore e da cui tu hai ereditato alcuni valori quindi in un modo o nell'altro non sono proprio tuoi personali non li hai maturati personalmente e nel momento in cui tu vai a scoprire i tuoi valori reali, i tuoi proprio personali allora sì è chiaro che anche questi valori possono cambiare e non c'è niente di male, è giusto che sia così. Questo è il progresso, è quello che succede a tutti, insomma, in buona sostanza. Anche io avevo dei valori acquisiti che poi nel tempo ho tralasciato, quantomeno eh, hanno acquisito una posizione inferiore nella mia scala dei valori, tanto per intenderci, non è che eh, li, li butti al secchio così, non li butti via, no. Prendono una posizione diversa nella tua scala dei valori. Io mi auguro di aver risposto alla domanda di questa persona e mi auguro che tu l'abbia apprezzato perché, ripeto, quello dei valori è un argomento molto importante. Il valore è il muro eh, su cui tu puoi arrampicarti su cui appoggiare la scala per poter cominciare la tua scalinata, cominciare o proseguire la tua salita verso il successo, la realizzazione o quello che preferisci. Ed è importante sapere qual è la propria scala dei valori appunto perché, lo ripeto per l'ennesima volta, se segui me video già, me l'avrai già sentito dire, perché è importante cominciare a salire il muro, eh, eh, cioè la scala poggiata sul muro giusto. Mi auguro di aver portato qualcosa di, eh, di positivo nella tua testa, nei tuoi pensieri, nella tua giornata e come cerco di fare sempre tra l'altro. Io sono arrivato all'automobile eh, qui vicino e ti saluto con un abbraccio. Ciao!